Siamo qui con uno dei rider di Fudora a cui chiediamo come avete intenzione di proseguire la mobilitazione, adesso che di fatto l'azienda si è sottratta dal confronto con voi e ha rifiutato di incontrarvi. Sì, ciao a tutti, eh, domani, domenica 16 ottobre saremo in piazza Castello eh, a manifestare contro eh, questa, questi manager di Fudora che... Eh, Tutt'oggi non hanno ancora dato una risposta esaustiva e non si sono presentati al tavolo delle trattative per cercare di eh, migliorare le nostre condizioni e cercare di venirci un po' incontro. Quindi domani eh, saremo appunto in piazza Castello con anche alcuni rider eh, di Milano, eh, faremo una, una breve presentazione di quello che stiamo, che stiamo combattendo, che comunque eh, si tratta di. Eh, una manifestazione contro il precariato in generale, quindi che arriva anche da altre realtà e faremo un presidio lì e ci sarà anche la possibilità di fare un piccolo corteo e andare a fare informazione, divulgare appunto il messaggio anche un po' in giro per Torino. Quindi l'invito è rivolto non solo ai lavoratori di Fudora, mi dicevi, ma anche ad altre realtà, state cercando di intercettarle. Esatto, sì, ma eh, queste sono le realtà più disparate. In, re, in realtà vogliamo eh, comunque coinvolgere... Eh, tutti i lavoratori o quelli che hanno lavorato in una realtà eh, di sfruttamento e di precariato come, come la nostra. E so che ieri avete avuto un incontro anche a Milano con eh, i rider di Fudora, vuoi dirci due parole su questo? Sì, eh, allora l'incontro di Milano è avvenuto eh, perché era diciamo, nella nostra agenda, e ne abbiamo approfittato eh, anche per cercare di eh, intercettare i manager al, agli uffici di Cudora di Milano, che sono poi gli uffici principali di Cudora Italia, eh, ma abbiamo trovato le serrande chiuse, eh, proprio per, eh, abbiamo scoperto poi da alcuni rider di, di Milano che eh, le serrande erano chiuse per eh, evitare l'incontro con, eh, con noi, quindi questo fa un po' capire eh, la codardia di questi personaggi che ancora oggi si rifiutano di, di dialogare con noi. Eh, abbiamo fatto un'assemblea, eh, sempre in tema precariato, sempre in tema... Eh, eh, l'abbiamo fatta con alcuni curiosi di presenti in, in sala, l'abbiamo fatta anche con dei rider e, e sono, si sono dimostrati molto interessati e vogliosi di continuare questa, questa protesta. Molto bene, allora sicuramente ci vediamo domani. Grazie, vi aspettiamo numerosissimi. <ride> Ciao. Ciao.